Oh, okay. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video Oggi andremo a vedere le macchinine della Anki Overdrive Le macchinine della Anki Overdrive sono speciali perché non hanno un binario che seguono Bensì c'è un tracciato di plastica con dei delle lamette diciamo di metallo che loro seguono quindi vediamo subito il contenuto della scatola dentro la scatola troviamo questa busta con scritto start here che sono le istruzioni poi abbiamo le due macchinine o supercar e aprendo quest'altra quest scatola abbiamo due poster queste sono tutte le macchinine che si possono acquistare sul sito anche con ehm, i camion e i vari tracciati questo qui è lo starter kit qui abbiamo due rialzi per fare un ponte questo qui che serve a pulire le ruote delle macchinine, la stazione di ricarica delle macchinine, perciò questa qui ha l'USB e si collega a un adattatore che è questo qua quindi abbiamo la stazione di ricarica l'adattatore in questo caso è da uh, questa qui americana a USB però c'è anche una scatola con tutti altri adattatori si mette in questo modo eccolo qua le macchinine adesso sono bloccate perciò per toglierle dobbiamo uh, togliere questo aprire lo sportello qua sotto e spingere queste levette infatti adesso se noi lo rigiriamo si sono staccate queste sono le due supercar questa è la Ground Shock E questa qui è la School Boh, non so come si dice E hanno i contatti per la ricarica Un tastino per accenderle E il sensore Anche questa qui è uguale Togliendo di mezzo questo qui C'è questo scompartimento Con le curve e i rettilinei Quindi c'è 4, 4 rettinei Questi qua E sei curve eh, Si possono fare vari tipi di tracciate Adesso ne andremo a fare uno mm, che mi piace Quindi ci spostiamo di là E le testiamo Montare il circuito è veramente molto semplice Andiamo a sfilare le curve Dalla confezione di plastica e attaccate ci saranno due curve si attaccano semplicemente con 4 magneti ed è pronta una curva i rettilinei in questo caso ce ne sono di cioè questo tipo che è la linea di partenza per le macchine quindi lo andiamo a mettere attacchiamo qua lì questo qui è un modello di pista molto semplice poi se ne possono fare di diverse combinazioni altri mattini altri e infine due curve ok se mai si dovessero pulire questi uh... Bisogna prenderli con un panno umido, perciò si puliscono, si passa un panno umido e si è finito. Il tracciato è pronto, ho fatto questa versione semplicissima e adesso andiamo a mettere in carica le macchinine. Allora, il casino di cavi qua, c'è ancora una presa libera, USB, così attacchiamo qualcosa e lo mettiamo in questo caso la, posta, la postazione di ricarica è pronta si mettono le macchinine così e si accendono bisogna aspettare fino a quando la luce verde non diventa fissa le macchinine sono cariche e adesso possiamo provarle prendiamo le due macchine e le portiamo direttamente sul circuito adesso arriva il bello dall'app store scarichiamo l'app Anki Overdrive in questo caso io l'ho già installata e la dobbiamo solo più aprire alziamo il volume e aspettiamo che si carica Clicchiamo single player o multiplayer se siete in più persone E qua ci sono diverse possibilità Ci sono appunto uh, Varie sfide Oppure open play Perciò solo battaglia Perché le macchine sono anche un videogioco diciamo perciò tu devi sparare all'altra macchinina oppure c'è soltanto race gara a giri e battle race che è una gara a giri ma intanto ci sono disponibili le armi e altri che però servono diverse macchine Quindi, poi c'è test track Commander, che è soltanto per testare il tracciato e basta uh, in questo caso selezioniamo eh, bisognerà fare creare tutto l'account il mio è questo qua scegliamo il veicolo io scelgo la ground shock questa qui azzurra add commander o player qua ci sono si possono scegliere appunto eh, i computer con cui giocare e clicchiamo continua ora arriva la parte interessantissima perché ci chiede uh, ci dice di mettere le macchinine sul tracciato uh, begin scan e possiamo vedere che le macchinine uh, scansionano il tracciato una volta che hanno fatto un giro fanno e si mettono fanno un secondo giro e si mettono precisamente in posizione clicchiamo begin match e c'è cioè il conto alla rovescia io sono quella azzurra e parto si può sparare all'altra in questo caso sto sparando vi consiglio di non andare troppo veloce in curva perché sono delle macchine veramente molto realistiche perciò ehm, fanno proprio come sono proprio come eh, le persone si sì, guida eh, perciò in curva bisogna andare lenti perché se no sbandano e invece nei rettilini si può andare veloce come potete vedere cioè, si può frenare ed è tutto comandato da un computer Almeno l'altra macchinina è comandata da un computer Quando la lucina sul, Sull'altra macchinina Diventa gialla Poi rossa Vuol dire che eh, si sta sparando E che Lo abbiamo colpito Adesso si è fermata Quella rossa Perché l'ho sparata? Direi di chiudere ci sono, c'è lo shop per comprare le armi, in questo caso ce ne sono tante, io scelgo questa qui che è molto potente. Ah, però ovviamente soltanto con eh, alcune macchine sono disponibili, quindi non tutte si possono comprare. Questi sono uh, gli obiettivi. Cioè, vinci una battaglia con Vice, che è un computer. Vinci una battaglia con uh, Big Bang, che è un'altra macchinina. E gioca una battaglia. Garage, qua ci possiamo vedere tutte le macchinine che abbiamo. My Vehicle, abbiamo questa qui e si possono selezionare i vari, um, i vari booster single player open play, adesso proviamo e facciamo battle race seleziono un veicolo e poi un computer continua e scegliamo lo stesso uh, tracciato adesso stanno di nuovo facendo una scansione e poi si fermano precisamente sulla linea di partenza begin match e si parte e, essendo una gara a giri bisogna andare molto veloce attenzione vi dico giusto di non andare troppo veloci in curva perché appunto come è successo si escono dal tracciato alcune volte in questo caso il computer eh, certe volte sbaglia perché comunque è una macchina e quindi eh, va troppo veloce ed esce in questo caso mi sto facendo sparare e mi ha disabilitato Come potete vedere, quando si girano non, non, non si sta sbagliando il computer, non sbaglia, ma è proprio una funzione che, eh, diciamo, ti fanno dei dispetti. Ossia, si girano e cambiano direzione, anche adesso, in questo momento, e poi c'è il giorno Direi di chiudere. Eh, adesso dovremmo provare in multiplayer, ossia con più giocatori sul secondo dispositivo apriamo, uh, apriamo l'app però con un diverso account perciò bisognerà crearne un altro adesso vado su multiplayer create game facciamo una race e basta selezioniamo un veicolo Clicchiamo eh, su Add Player e sull'altro dispositivo su Multiplayer. Qua Join Game, Consentire Bluetooth e trova, mi trova eh, Giulio perché è accanto. Quindi sono io contro io in questo caso. Selezioniamo Veicolo e continuiamo. Usiamo... Lo stesso tracciato, adesso si caricano, proverò a giocare contemporaneamente su due dispositivi, è un po' difficile però. Questa è la gara a 45 giri. è stato uh, il video dedicato alle macchinine della Anki Overdrive se vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e commentate uh, ultima cosa da pochi giorni purtroppo la Anki è fallita però uh, un'altra azienda l'ha comprata si trovano sempre sul sito uh, Anki Overdrive cercate anche Overdrive su internet e vi uscirà il loro sito quindi, eh, per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!